Buongiorno a tutti, bentrovati a questa nuova edizione di Sinergie, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi. Quest'anno, come sapete, è un'edizione digitale ma ricchissima di, di personaggi e di contenuti che ti aiuteranno a insomma, acquisire visione e informazioni anche sulla trasformazione digitale del settore immobiliare. Allora io devo partire subito con una serie di ringraziamenti perché insomma questo evento, un grande evento, non poteva insomma essere realizzato senza l'aiuto di tante persone. Intanto Ringrazio eh, il pubblico, quindi voi, abbiamo superato i 900 iscritti pochi istanti fa, quindi direi un successo strepitoso. E ovviamente eh, chiaramente tutti gli sponsor che sono oltre 20, che hanno dato un supporto materiale e di contenuto a questo evento. Devo ringraziare anche due, du, due amici che mi stanno dando una grande mano anche nella conduzione delle tavole rotonde, che sono Diego Caponigro e Paolo Leccese. E, Avremo anche una scheggia impazzita durante questo, questo evento, infatti ho voluto una, una social room composta da tre agenti immobiliari molto, molto social e, e conosciuti anche nei vari gruppi di, di agenti immobiliari, sto parlando di Alessandro Pasquale, Alessandro Casabianca e Massimiliano Russo, ecco loro faranno delle incursioni e insomma spoileranno un po' eh, di, di, di informazioni eh, sul web, quindi insomma ringrazio anche loro. Ovviamente se mi state vedendo e ascoltando adesso eh, dovete dire grazie al mio team delle meraviglie, quindi tutti i ragazzi di, di primo round che mi stanno assistendo e alla team leader Paola Luppino che, che ringrazio ancora una volta. Allora cosa succederà oggi? Oggi avremo quindi questa prima sessione plenaria, quindi il mio intervento di, di una ventina di minuti, due grandi ospiti di cui vi parlerò. Tra breve, insomma, dalle 11.30 eh, partiremo poi con quattro sali in contemporanea. Avremo quindi 24 workshop, tre tavole rotonde, due eventi speciali. Quindi, voi avrete una piattaforma in cui eh, avrete una finestra in cui c'è il relatore inquadrato, una finestra in cui verranno condivise slide, eh, quindi video e quant'altro, ma soprattutto, cosa importante, una chat che vi consentirà di porre domande in. Eh, in diretta e quindi insomma i relatori avranno facoltà di rispondervi in tempo reale o salveranno queste domande e vi risponderanno poi nei prossimi giorni poi spetterà eh, a loro questa eh, questa parte ehm Avrete quattro pulsanti ovviamente e un pulsante per il programma aggiuntivo in modo tale da restare sempre allineati con lo svolgimento del, del, del, del programma e potrete così scegliere cosa vedere di fatto e quando. Dopo di me ci saranno due personaggi strepitosi che sono Paolo Iabichino che è una vera icona della comunicazione che vanta eh, grandi collaborazioni con network e brand globali, parlo di FCA, di American Express, di Armani, di Ferrero, insomma ci parlerà eh, su come far muovere un mercato che è tipicamente immobile. Seguirà Rudy Bandiera, un divulgatore effervescente, ci parlerà quindi di digitale e insomma di come sta cambiando anche la socialità, quella dimensione, eh, come fare a capire il presente per costruire il nostro eh, futuro eh, professionale. Qualcuno di voi mi chiede ma perché eh, insomma chiami relatori outsider ovvero fuori settore guarda le ragioni essenzialmente sono è una è una che si compone da tre indizi no e sto parlando di innovazione di solito le innovazioni nel settore immobiliare e adesso vi farò tre esempi arrivano da fuori settore è difficile che il settore partorisca grandi innovazioni. primo esempio dati oggi le valutazioni online sono disponibili ovunque ok Portali, eh, player diversi, ma in realtà eh, ci sono dei giovani no? che hanno iniziato 7-8 anni fa. Parlo, per esempio, di Casasher, parlo di Reopla, che erano all'epoca giovani, oggi un po' meno, eh, che hanno comunque eh, lavorato sui dati e hanno prodotto degli utiliti che sono estremamente interessanti, però erano extra settore, quindi non contaminati, non ingabbiati in un'architettura che in qualche modo limita l'innovazione, allora bisogna guardare. Secondo esempio, realtà virtuale, oggi è disponibile da qualunque soggetto, però nel, nel 2015 non se ne parlava se ne parlava poco, arrivano degli altri giovani Extra settore, realistico, e in qualche, in qualche modo, e con lavoro importante, eh, instaurano di fatto il, uno standard relativo alle visite virtuali. Anche in questo caso, giovani outsider. Terzo aspetto, parliamo dell'iBuyer, buyer quindi parliamo di Casavo, che peraltro è sponsor del nostro evento. Casavo eh, Giovani che due anni fa. 25-27 anni, lanciano un modello innovativo, raccolgono 100 milioni in due anni, quindi la domanda che vi faccio è questa, possibile che non ci fosse qualche imprenditore dotato di esperienza, di relazioni, di capitali per poter eh, tradurre quindi portare questo trend americano anche in Italia? Sicuramente sì, ma come ho detto prima l'innovazione è sempre Outsider. Quindi l'invito che ti faccio è mantieni sempre una mentalità extra settore, non farti assorbire completamente dal quotidiano, lascia sempre una finestra aperta eh, sul mondo che, che ti sta intorno. Allora, passiamo quindi adesso al, al mio report, recupero il fidato Giraslide. Voi sapete che ogni anno realizzo questo report sulle reti, sulle aggregazioni immobiliari. Quest'anno. Faremo un escurso su, sui numeri ma eh, magari fermandoci su un paio di slide in particolare per alcune, per alcune riflessioni. Allora, buona notizia. Il numero di eh, operatori immobiliari anche quest'anno è cresciuto ed è cresciuto in modo eh, significativo. Eh, praticamente c'è stata una crescita del 6.63% il che significa che, che gli operatori sono 49.396 rispetto ai 46.323 dello scorso anno quindi insomma un settore in crescita che eh, pandemia, crisi o quant'altro insomma non sente ragioni continua ad attirare persone vuol dire che quindi è un settore che eh, presenta opportunità molto importanti e, come vedete Qui ecco, le agenzie in franchising eh, sono cresciute, sebbene in modo insomma, modesto, parliamo di un 3.88%, eh, e devo dire che quest'anno, facendo un inciso proprio sulle, sulle agenzie, eh, rispetto alle previsioni catastrofiche che in parte si sono avverate per quanto concerne proprio il numero di, eh, di transazioni, io qui ho due dati, nel primo trimestre abbiamo registrato un 15,5% di transazioni in meno, nel secondo trimestre addirittura un 27,2%, si pensa di arrivare a fine anno con 494.000 compravendite, quindi insomma un mercato direi eh, contratto. però io ho riscontrato al di là di questi numeri, parlando con tanti agenti indi, indipendenti e appartenenti a reti, da Aosta a Palermo, un'alta energia, un'alta produttività, un'iperattività con numeri e fatturati importanti almeno fino all'ultimo DPCM di novembre che ci ha già proiettato eh, in aria natalizia e quindi con, eh, col caminetto acceso eh, eh, e noi seduti in panciole. ma ci riprenderemo anche da, da, questa, da questa cosa. Come conciliare quindi delle previsioni col meno davanti e dei numeri che non sono esaltanti con questo sentiment così importante? Ecco, io penso che eh, ci sia eh, una sorta di aumento della eh, percezione nel mercato eh, del valore degli agenti immobiliari. Credo che in questi anni gli agenti abbiano lavorato sia sull'innalzamento delle competenze, sia sull'adozione di strumenti digitali importanti, li hanno resi più performanti, allineati ai tempi e il pubblico probabilmente ha riscontrato questa, questo, questo fenomeno, questa tendenza e di conseguenza che gli agenti immobiliari stiano in qualche modo andando ad erodere quella quota di eh, compravendita ancora non intermediata? non è un'affermazione, è una domanda che vi faccio, io credo che sia un po' questa la, la situazione però lascio a voi diciamo ogni, ogni conclusione il mio è così, è lanciare un po' un sasso nello stagno quindi andamento franchising e compravendite anche qui eh, abbiamo, ho registrato da un po' di anni una, una corrispondenza tra eh, l'andamento del numero di compravendite e le affiliazioni in franchising, quindi salgono le compravendite, ci sono più affiliazioni, scendono, scendono le compravendite e ci sono meno affiliazioni. Cosa indica questo? Che di fatto è, eh, il franchising è un settore opportunistico, di fatto non è ancora diciamo, un fenomeno strutturale, già che insomma copre di fatto eh, circa l'11% degli operatori nazionali, quindi insomma ancora tanta strada da, da fare. Andando avanti, poi questo report ve lo renderò disponibile per lo scaricamento, quindi questo proprio in primissima visione. Allora, ecco questa è la, la slide tanto ambita, no? quindi eh, per farci un po' fare una fotografia eh, sulla, sulla percentuale di eh, punti vendita eh, di vari brand eh, sul mercato. È una situazione che vede comunque sempre i, diciamo le, il grande marchio, il grande gruppo eh, Tecnocasa, Tecnorete che guida voglio dire questa sorta di, di classifica, sebbene nel corso degli anni, come potrete riscontrare dalle edizioni precedenti di questo report, sia una, una fetta di torta che via via si sta lentamente erodendo lasciando spazio ad altri, ad altri eh, competitor. Credo sia un mercato ancora eh, stabile, con prospettive, ma un mercato un mercato abbastanza statico. Serve innovazione e soprattutto serve puntare sulle nuove leve. Oggi la gente immobiliare come età media è tra i 45 e i 50. Ecco, la vera sfida è andare ad attirare giovani, 35, 30, 25 anni. Parlare con loro, fargli sapere che esiste una carriera immobiliare e lavorare sui giovani. Per fare questo però serve un linguaggio che sia vicino alle generazioni più, più fresche e loro servono per portare avanti, far crescere sia di valore che in opportunità il settore dell'intermediazione eh, immobiliare. Aggregazione alternativa ed MLS, anche qui insomma eh, ci sono dei gruppi, gruppi locali, network anche nazionali che puntano su una collaborazione basata intanto sull'intento e poi sulle piattaforme. Eh, sono aggregazioni trasversali, quindi uno brand eh, di fatto che lasciano l'agente immobiliare ampia eh, diciamo, indipendenza in materia di, eh, di marchio. È un settore da, da tenere in, in grande considerazione perché lì dentro può capitare davvero di tutto. Eh, vi faccio un esempio, uh, è arrivato uh, anche in Italia il gruppo I IAD, i francesi di fatto che stanno introducendo il modello di multilevel marketing, è un modello che io sinceramente faccio fatica oggi a inquadrare in una matrice e quindi dire ok siete franchising, siete non franchising, è una cosa sulla quale sto andando a lavorare, ma il punto qual è? È che un tipo di aggregazione alternativa che oggi mette insieme circa un centinaio di uh, agenti e consulenti e quindi è da guardare con, con eh, estrema attenzione. Abbiamo detto trasversalità nei, nei modelli, eh, soprattutto modelli digitali adatti alla società liquida. Io sono abbastanza stanco oggi di notare e vedere le barricate no? tra le piattaforme di intermediazione digitale che dicono noi siamo il futuro, costiamo di meno, quindi puntando su un prezzo basso e gli agenti tradizionali che dicono no, eh, servono una strette di mano la relazione, una, un intervento fisico in presenza perché sennò il mercato immobiliare non va avanti. Ecco, io quello che, che vi propongo proprio è quello di instaurare un flusso produttivo digitale nelle vostre agenzie, quindi eliminare queste barricate, ma in realtà creare un flusso complementare che parta dalla di acquisizione e finisca alla V di vendita, quindi utilizzare le tecnologie per metterle insieme e creare un modello di lavoro da affiancare alla vostra attività quotidiana.